è al punto che qualcuno è venuto anche a ipotizzare che Gesù si sia sbagliato, figuriamoci, ho sentito anche di queste, lo eh? sentite, lette anche di queste, però bisogna studiare tutto, eh? il buono, il cattivo, è una frase che nel Vangelo di Luca, poi vi darò anche gli altri riferimenti in Marco e in Matteo, Giovanni non c'è, in effetti crea un po' di imbarazzo, perché Gesù grazie a Dio c'è subito la risposta ma crea un po' di imbarazzo perché Gesù siamo nel capitolo 9 del Vangelo di Luca al versetto 27 dice Amen Amen e voi sapete che quando noi traduciamo Amen Amen verità verità è una sentenza è una sentenza che Gesù perché vuol dire verità verità lui è la verità lui è l'Amen impegna tutto se stesso capite? per dire quello che dirà dopo e dice Amen Amen vi dico vi sono alcuni qui presenti, e sta parlando dei discepoli, che non moriranno prima di aver visto il regno di Dio. Ora, la prima cosa che noi facciamo tutti, anche a livello, diciamo, di metodologia, è andare a vedere Matteo 16, il brano parallelo di Matteo 16, 24, e Marco 8, 34, e ovviamente 9, il versetto 1. E se andiamo in Matteo 16, 24... Dopo la, la, la, vabbè, la confessione di Pietro e la profezia della passione, che anche questo è comune, abbiamo una frase di questo tipo che assomiglia molto: dice in verità, vi dico, vi sono alcuni fra voi presenti che non moriranno finché non vedranno il figliolo dell'uomo venire nel suo regno. C'è la giunta del figlio dell'uomo, c'è la giunta del figlio dell'uomo, però la situazione è praticamente la stessa. Marco 8,34 e ce l'ho qua io sento il problema della vista ma voi fate finta di niente allora Marco 8, 34, che poi si eh, allacerà a Marco 9, 1, adesso vediamo il perché e dice mh, un po' diverso dice chi si vergognerà di me delle mie parole da quanti, davanti a questa razza adultere e peccatrice anche il figlio dell'uomo si vergognerà ecco quando verrà nella gloria del padre suo con gli angeli santi più o meno è lo stesso discorso, più o meno, eh, si parla di regno, della manifestazione del figlio dell'uomo, Matteo, del regno, Matteo e, e, e Marco, e anche Luca ovviamente, Marco, anzi, non si parla di regno, si parla nella gloria del padre, quando verrà con gli angeli, e con i suoi angeli santi, bene, però più o meno è la stessa cosa. Ora, cos'è che tiene in comune questi tre, tre brani? perché Gesù dà una sentenza, amen, amen, cioè qualcosa di, di, di veramente clamoroso, dice che alcuni di loro non moriranno fino a aver visto il, la gloria del regno, o non avranno visto il regno, oppure non avranno visto il figlio dell'uomo, no? quando verrà nella gloria eh, del Padre suo. Allora abbiamo regno, gloria, Padre, eccetera. Bene. Se mettiamo insieme queste tre cose abbiamo un denominatore comune cioè, tutti e tre i racconti iniziano con una piccola differenza in luca che parla di otto giorni mentre marco e matteo con una preposizione dice e in marco diceva loro a me vi dico ci sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto il regno di dio venire con potenza e dopo sei giorni versetto 2 gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre a Haverim. Ma la stessa cosa noi l'abbiamo in Luca, perché, detto questo, detto questo, circa otto giorni, non sei giorni, otto giorni, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. P prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E salì sul monte, no, a pregare. Matteo uguale, cioè Matteo dice esattamente che sei giorni, sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu metamorfizzato. Ecco, lui subisce la metamorfosi davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni e sappiamo che in quel momento c'è Mosè ed Elia, Mosè in carne ed ossa, vivo perché parla con lui della, dipartin, della, della dipartenza di Gesù, quindi sta parlando della passione che sarebbe avvenuta degli a poco, tutti i grandi maestri dicono che questa è una visione extratemporale, ma consolatoria per ciò che loro poi avrebbero visto disfigurato nel sembiante di Cristo. E allora lui gli ha fatto vedere che invece com'è la, la, la sua gloria, indipendentemente da ciò che subirà nella sua natura umana, e attraverso la sua natura umana. Quindi tre di loro davvero hanno visto il regno. Noi sappiamo dal corso di soteriologia che il regno nella scrittura sono tante cose, specialmente per, per, per come lo pensavano gli ebrei dell'epoca, sia diciamo, la scuola farisaica che diciamo, la dimensione sacerdotale, la realtà sacerdotale. Il regno era mettersi tefilini, fare le tefilot, eh, il, regno, il regno era appunto questa, questa volontà di Dio che si realizzava attraverso i, i suoi eh, tzadikim, hachamim, Hasidim, eccetera. Parishim, perché no, anche loro. E quindi, eh, quando noi pensiamo al regno, pensiamo sempre al paradiso. C'è anche quella dimensione, ma non è la sola. Cioè, se no Gesù non avrebbe detto lui Luca, il regno di Dio è dentro di voi, cosa vuol dire dentro di voi? Cioè. Se, no, se non attiviamo tutte le varie tipologie interpretative del regno di Dio. Solo che per noi il regno di Dio, per alcuni è la Chiesa, per alcuni è quello che dovrà venire dal cielo, eh, il regno di sacerdoti, sono tutte realtà complete ma vanno assemblate perché poi... Gesù qui sta parlando del regno e poi dice nessuno, alcuni di voi non moriranno se non vedranno il regno e, e allora se il regno è una cosa futura capite che Gesù si è sbagliato ecco perché e non si è sbagliato ovviamente, ecco perché molti esegeti dicono vanno in imbarazzo perché dicono Gesù si è sbagliato pensava che la parusia fosse immediata e che la sua vicenda coincidesse con la parousia degli ultimi tempi non si è sbagliato, Gesù non può sbagliarsi e Dio come fa a sbagliarsi dice ah ma nella natura umana sì ma non sono due persone non c'è schizofrenia Il Dio... Gesù Dio e Gesù... Gesù Uomo è la natura umana che è assunta dalla persona divina del Logos se no è finita, Finito diventiamo tutti nestoriani chiudiamo tutto e siamo a posto cioè dobbiamo essere eh, un po' così eh, stupiti stupiti, perché? Perché Gesù sta dicendo che, che alcuni di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, tre Haverim, gli stessi di cui Paolo parla in Galate, dice io salì no? dai tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, per essere loro in, con loro in comunione come Haverim, perché i Haverim dovevano essere tre per poterti far entrare nella loro spiritualità e il loro modo di vivere, e, e soprattutto nel, nel fatto che loro erano persone assolutamente fedeli, spiritualmente più elevate di tutti gli altri c'è la metamorfosi loro hanno assistito alla stessa scena in tre momenti che per noi sono nel chronos lontani nello spazio nel tempo andate a guardare eh, la playlist sul tempo i video sono tutti liberi quindi li potete vedere e quello che succede a loro è stupefacente. E loro non ne parleranno se non dopo la risurrezione di Gesù, perché Gesù gli vieta di poterne parlare. E si fida dei tre Haverim, perché i tre i, i Haverim sono quegli uomini più fidati. Ecco perché ricascando il fatto che Giuda, Iscariota, che era un Haver, ecco perché Gesù lo chiama sempre amico, amico, amico, amico, perché vuol dire Haver, Haver, Haver, haver. E, ruba, che non doveva rubare, perché il Haver è l'uomo di fiducia anche a livello economico. I Haverim erano quelli che tenevano la cassa, No? Delle varie comunità e, e, crea scandalo perché non solo ruba ma vende anche il maestro e poi cerca ovviamente di salvarsi tra virgolette suicidandosi perché questa era la mentalità dei Javari espiare col, col, col, con la propria morte confessando il proprio peccato quindi è meraviglioso sapere che una, una, dimensione, una dimensione della manifestazione del Regno è la trasfigurazione del Cristo, la metamorfosi, cioè cambiare forma, metamorfè, con un'immagine che veramente terrorizzerà Pietro, Giacomo e Giovanni. E ne parleranno così anche a Matteo, e, e, e a Luca e a Marco, che ovviamente non erano con loro. Quindi ciò che noi troviamo scritto è ciò che loro hanno vissuto dopo e hanno raccontato dopo la risurrezione di Cristo, Mettendolo nero su bianco, una delle pagine più importanti, una delle pericope più importanti di tutti gli Evangeli. Legata al Regno. Legata alla manifestazione del figlio dell'uomo. Legata alla manifestazione della rivelazione del Padre. Perché? Perché anche lì c'è la voce del Padre. Ed è l'unica volta che la voce è attribuita al Padre. E lo dice Pietro, nella sua lettera. Nella sua lettera fa questo riferimento. Perché è rimasto talmente sconvolto dal regno, perché almeno una dimensione del regno l'ha toccata con mano, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, e lui dice che c'è questa voce del padre, quindi si realizza esattamente quella piccola differenza che noi troviamo in Marco, dove prima dell'annuncio dei famosi sei giorni, anche se Luca parla di otto giorni, la discrepanza sul calendario non, in questo caso non crea problema, in questo caso perché ci potrebbero essere delle, delle motivazioni redazionali che ci porterebbero fuori strada, però, mentre in altri, in altri casi invece la discrepanza di calendario non esiste, anche se apparentemente sembrerebbe di sì, perché noi ci limitiamo a pochi versetti, dovremmo vedere tutto il complesso della narrazione, no? specialmente Luca, voi sapete che Luca ha questa... Eh, dimestichezza eh, Gesù che risorge nel capitolo 24 scende al cielo subito poi nati degli apostoli dice che sono passati 40 giorni sono tutte due verità, eh? sono tutte due verità. però dobbiamo sganciarci sempre dalla dalla cronologia però la cosa che non interessa è che c'è stata una manifestazione del regno e alcuni di loro non sono morti infatti erano vivi e hanno visto questa manifestazione del regno gli altri non l'hanno vista l'hanno raccontata perché un'esperienza del genere non può essere trasmessa solo il racconto ti può dire qualcosa ma l'esperienza diretta è più del racconto Beh, speriamo di avere così dato un pochino di aiuto nel nostro cammino soteriologico per capire meglio questa frase di Gesù che francamente se non fosse così sarebbe molto strana imbarazzante e e io vi invito veramente di vedere il collegamento perché c'è sempre quella congiunzione in tutti e tre i Vangeli e dice, detto queste cose li portò quindi a realizzare la promessa. Tutto lì. Vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo a piacendo. Alla prossima. Ciao.